Benvenuti! In questo video, come promesso, vi spiegherò cosa vuol dire ASPI. Il termine viene attribuito a... Die... Que... Questa qua, insomma. Il termine ha tre significati. Può essere... Un sostantivo, che in questo caso indica una persona con la sindrome di Asperger. Fra l'altro è la definizione di quella lì che ho citato prima, che per prima ha usato il termine nel suo libro Pretending to be No. Un aggettivo, in questo caso, può indicare una persona con parecchie caratteristiche Asperger anche senza diagnosi professionale Già la diagnosi professionale rimane comunque ASPI oppure qualsiasi cosa si riferisca direttamente o indirettamente alla sindrome di Asperger un termine che indica una comunità si può parlare di comunità ASPI e in questo caso è ASPI chi appartiene a tale comunità in questo caso non tutte le persone con la sindrome di Asperger sono anche ASPI ovviamente iscrivetevi ma soprattutto commentate